carissimi un'altra puntata di angelologia e demonologia oggi eh, cercheremo di affrontare un argomento che normalmente non viene praticamente mai affrontato però nel nostro cammino facciamo proprio questa specializzazione proprio per vedere cosa si nasconde in maniera palese nelle scritture sempre sull'angelologia e sulla demonologia ehm, di voi è andato alla Cappella degli Scrovegni a Padova sicuramente sarà rimasto sconvolto da quell'immagine meravigliosa degli angeli che piangono nel vedere il sembiante del Cristo e teologicamente questo ha creato dei grossi problemi per la teologia del Medioevo perché perché dove si trovano gli angeli che piangono ma evidentemente Giotto e la sua scuola erano dei ben informati apro una parentesi guardate che nella storia dell'arte per pur la libertà che assoluta che deve godere l'artista ma tante volte i committenti erano persone che conoscevano perfettamente la teologia e se davano delle indicazioni pagandole profumatamente perché erano committenti tutti pagatori, l'artista doveva stare alle direttive del committente. parentesi, Quindi anche in questo caso dietro c'era sicuramente una regia di un personaggio piuttosto illustre, che noi di fatto storicamente non riusciamo ad accertare. Però il brano riguarda una, un ufficio angelico che è definito nelle Sacre Scritture gli angeli della pace oppure l'angelo della pace. Parentesi. Noi troviamo gli angeli della guerra? No, malachim malchama. nell'Apocalisse. Ma in Isaia, e vi dico anche dove, 33:7 nel testo masoretico si parla degli angeli della pace che piangono il testo dice esattamente così leggiamo il testo ecco gli araldi gli annunciatori qualcuno traduce anche i prodi i loro prodi gridano dal di fuori e ecco gli angeli della pace piangono amaro, piangono in modo amaro, piangono con dolore ora eh, la funzione, funzione dell'angelo della pace è proprio quella di dare la pace sono predisposti a questa funzione allora noi normalmente della categoria angelo della pace e quindi tutti gli angeli che svolgono una missione di pace sono angelo della pace o angeli della pace non perché sia una categoria particolare, un po' come il Satana, come il Rofè, come l'Uriel, come il Gabriele, no? Ecco, quindi queste schiere, diciamo, eh, prendono il nome della funzione che svolga. L'angelo della pace è il mediatore che Dio manda, a volte Dio stesso si angelizza e si autoannuncia, diciamo, in, in, in prima istanza interviene lui, ma può anche demandare, in questo caso demanda, Normalmente quando l'angelo viene demandato, la situazione alla quale l'angelo deve andare a fare un riferimento è una situazione che potremmo dire borderline, cioè di, c'è cioè un clima di, assoluta, ehm, di assoluto peccato, un clima di assoluta ribellione verso Dio, e Dio manda l'angelo per non intervenire direttamente, perché se interviene direttamente lo scontro tra il peccato e la santità è talmente devastante che il peccato se ne va, viene massacrato, distrutto, come giustamente che sia, però attenzione perché ci possono essere anche i peccatori. Allora cosa fa Dio? Manda degli angeli. Manda degli angeli per creare la pace o per fare la guerra, che vuol dire fare il vaglio manda l'angelo della fame, l'angelo della carestia, ma in questo caso, ma li vedremo, in questo caso si parla degli angeli della pace, che normalmente non vengono nominati, perché? Perché nel Nuovo Testamento non se ne parla praticamente mai, che poi anche lì non è vero, perché nel discorso scusate, di Angelos non vuol dire sempre creatura di puro spirito, può essere un uomo, può essere un vescovo, può essere qualunque annunciatore, ecco. E allora facciamo fatica a capire quando è chi, no? Eh. Avete ospitato angeli, gli angeli di Dio osservano no? per il velo, ecco, gli ispettori. Non lo possiamo sapere perché è talmente vasta la, la, la semantica del termine in una cosa così precisa come il discorso angelico che si fa fatica. Quindi abituiamoci a, a vedere, e con questo concludiamo questa, questa breve puntata. Che se nell'Apocalisse nella, nell noi vediamo degli angeli deputati al servizio di sterminare l'angelo della morte, l'angelo della carestia, l'angelo no, ne abbiamo parecchi tutti al negativo, è perché Dio sta facendo un giudizio, c'è proprio un, un iato talmente incolmabile che Dio non, non interviene direttamente, interviene solo l'ultimo giorno. E la stessa cosa ha fatto con Gerusalemme, e la stessa cosa ha fatto qui con Israele. Quindi abituiamoci a vedere, a capire, a credere che nel mondo intermedio, diciamo così, tra i grandi servitori di Dio, questi puri spiriti, abbiamo anche l'ufficio dell'angelo della pace. Questo andava detto perché normalmente noi dobbiamo andare avanti no tassello per tassello e non dobbiamo formarci delle idee in testa che non siano ovviamente bibliche, perché questo corso è un corso sulla scrittura è un approfondimento che facciamo sulle scritture, perché se andiamo sulla mitologia ebraica o cristiana, di angelologia, bisognerebbe aprire un canale apposta solo per quello. Io non ne voglio sapere e quindi mi limito a questi dati certi, sicuri, biblici. In questo caso, Isaia 32,7. Vi saluto e vi ringrazio, alla prossima!